E allora, io adesso mi sposto sul palco e chiederò agli autori, visto che adesso entriamo nel vivo dei loro libri, di raggiungermi partendo dalla prima autrice che è Elin Collett, Eccoci qua, ancora un applauso. L'autrice e l'interprete. Che ringrazio, Alice Bertinotti, ci aiuterà in questa conversazione, in questa intervista. Qui? Allora, questo è il libro, l'avete già visto, ma qualcuno forse l'avrà anche già letto. È un um, romanzo che ha, um, c'è scritto proprio in copertina, un romanzo su Silvia Plaza che ha vinto, ha meritato appunto il più importante riconoscimento letterario svedese Logos Prize, è sulla vita di Silvia Plato, meglio sul suo ultimo anno di vita. La poetessa americana, come saprete, è morta, suicida, poco più che trentenne, l'11 febbraio del 1963, Ellen Collette parla dell'ultimo anno della sua vita, e di quanto possa essere crudele la vita coniugale eh, e quanto possa essere faticosa eh, la eh, maternità e faticosa anche la messa in scena dell'inganno della perfezione, della famiglia perfetta, eh, la casa nuova, il secondo figlio in arrivo, un romanzo da scrivere, eppure in quella casa rimbomba la solitudine, eh, quei bambini sono in qualche modo energivori, divorano l'energia della poetessa senza rinnovare in lei in qualche modo lo spirito artistico. E poi, più la sua pancia cresceva, appunto, più lei si sentiva scomparire come scrittrice, fino all'infelicità finale, definitiva, e quella testa infilata nel forno che l'ha resa tragicamente eterna. Vi leggo un passaggio e faccio la prima domanda all'autrice. Ted, il marito di Silvia Plath, anche egli scrittore, stava aprendo una busta in cucina, erano arrivate tre lettere per lui, sembrava felice, aveva ricevuto una comunicazione dell'associazione degli scrittori, borsa di studio accordata, era una bella notizia per la famiglia, allora perché? qualcosa mi raggelava dentro. Cos'era quell'inquietudine di cui non riuscivo a sbarazzarmi? Ero lì nella mia perfetta composizione senza tempo? Ero seduta lì? sì, felice, ero la moglie incinta di un marito scrittore. Non era quello che volevo? L'esistenza era come avrebbe dovuto essere, ma non come quel giorno idiota che si rifiutava di obbedirmi». Ecco, io credo che ci sia qui, e lo voglio subito chiedere all'autrice, qualcosa di difficile da dire, da nominare, e voglio chiederle proprio quanto può essere pieno di sfumature inconfessabili, pieno di chiaroscuri, l'amore. Is this the right? Yeah? Hello? Buonasera. Uh first I would like to thank you the Strega Prize for creating this space for newly written European literature. I'm really honored honored to be here. So the question you're asking is about love, isn't it? Yeah. yeah? Well, um yeah, actually I, I started writing this uh, L'amore e l'invidia yeah love and, envy and its and love and envy yeah it's it's complexity and actually i started writing this uh this project this text it was all about love actually and it was all about love uh in in the bodies of two young writers uh and all the complexity i mean being a writer i mean, in the first place, uh, I think that is a, re that's a really, I mean, complex uh, way of living in a way. Uh, and Sylvia Plath, she always arranged her life in order to, to get to write uh, and collect material to, to write about. Uh, and I wanted to write about these two young writers being in love but also at the same time hiding, you know, mm -hmm. that, that the, the, to me, like this, this artistry and this drive to write and this urge to just collect material from reality all the time and maybe not stay in your body and maybe not stay in life, you know, that creates a tension in, in a, in a human being, a, a real tension. So imagine then two people under the same roof with the, this complexity, you know, uh, hard. and yeah, it's really, really hard. Uh, but also envy. You talk about envy because actually, uh, many of my readers, a lot of my readers talk about that. This book really, I mean, creates a space for all the feelings that you always bear within you, but that you always hide, you know, uh, and, uh yeah I'm, i'm actually quite glad to hear that because that that makes uh yeah it realizes to me that really this is in this is in everyone you know all because i mean sylvia plath she's the image of this like having all these feelings up and downs all the time like a roller coaster actually Aveva già Audience. Yes, she had, she had, of course. So she had that with her. She had that in her, in her luggage in a way, but, uh, the envy, it started really with, with me, uh, as a person in, in my life, uh, uh, going through a lot of envy because I was really envious with my husband being this male writer and everything went really quick for him. Everything was quite easy for him, you know? being a writer and I was struggling and struggling and struggling. And to me, it felt like, okay, uh, I need, I need to use like every cell in my body in order to, to, to, to be listened to while was for him. It was very easy, you know? Uh, and he was always groomed by his publishers. They were they, they were always helping him, you know, so I was very envious uh, because we have always been re both uh, this. I mean, we have had the same amount of seriosity in our writing, both me and him. And then I was envious uh, uh, about his freedom, the freedom he could have as a father che ho sentito che ho chiesto come madre, quindi questo è il punto iniziale. Direi di so, dare yeah, la yeah, possibilità yeah. all'interprete di tradurre, anche perché il finale mi porta alla seconda domanda e mi fermerei qua, su questa prima. Perfetto, posso usare questo vi ringrazio vi ringrazio tutti per essere qui con me eh, stasera ringrazio eh, tutto il team del eh, premio Strega europeo è, è davvero un onore essere qui con voi allora eh, mi è stato chiesto eh, l'amore è pieno di ombre di conflitto e talvolta anche di invidia quando ho iniziato a scrivere questo romanzo volevo concentrarlo tutto attorno al eh, tema dell'amore e eh, sì, abbiamo due scrittori due giovani scrittori due giovani artisti della parola e, e il tutto si complica perché appunto sono scrittori, condividono eh, la scrittura. Sappiamo che Silvia Plath, e lo racconto nel mio romanzo, era una scrittrice molto metodica, precisa, collezionava materiali, si organizzava l'intera giornata, la settimana a torno alla scrittura all'atto di creare ecco appunto in questa coppia sono due scrittori due scrittori eh, che eh, si amano amano scrivere ma si nascondono anche in un certo senso perché la loro creazione l'impulso artistico li astrae dalla realtà è come se dovessero uscire dal proprio corpo è come se dovessero uscire appunto da, dalla realtà della loro quotidianità per poter scrivere e creare questo crea una reale tensione. Poi sono una giovane coppia e due scrittori e due artisti sotto lo stesso tetto. Immaginate la complessità della gestione della vita familiare. Invidia. Abbiamo menzionato l'invidia in questa citazione appena letta. Questo è un sentimento che spesso tutti noi tendiamo a nascondere. Molti lettori me l'hanno detto. Ho letto nella tua opera anche sentimenti contrastanti e mi sono, mi sono riconosciuto, mi ha fatto piacere sentire questo. Silvia Platt lo sappiamo come artista, come Poetessa è il simbolo dell'instabilità emotiva, eh, aveva anche commesso eh, un tentativo di suicidio negli anni precedenti a quest'anno che racconto nel romanzo, ma anch'io devo dire sono riuscita a spiegare questo sentimento nel romanzo perché nella mia vita ho provato invidia. Mio marito infatti è uno scrittore e per scrivere per lui è piuttosto semplice, io invece devo sforzarmi per creare con ogni cellula del mio corpo, ver devo veramente eh, chiudere il mondo fuori e ascoltare la mia voce interiore per poter scrivere, per poter creare. Lui invece ha una casa editrice che lo coccola, eh, che lo tratta sempre benissimo. Entrambi siamo due artisti molto seri, ma abbiamo proprio due esperienze così diverse. Molto interessante. Dicevo che la conclusione della sua prima domanda, la sua prima risposta mi porta dritta alla seconda, perché nel, nelle prime pagine di questo romanzo, che comunque è la storia dell'ultimo anno di vita di Silvia Plath, Silvia Plath elenca, proprio fa un elenco, dei sette motivi per cui in realtà eh, varrebbe la pena continuare a vivere. Ben tre di questi sette sono legati ai suoi figli, addirittura il primo punto è proprio la pelle di suo figlio piccolo. Um, Appunto, lei a sua volta è una scrittrice, è moglie di uno scrittore, ma è anche una madre. E volevo proprio capire ehm, che avventura è stata per lei calarsi nella voragine psicologica di Silvia Plath. Ok. Um, Well, um, actually, this, I mean, it started as a, as a yes for me, but I also started writing this with, with some kind of feeling because when, when everyone, when, when a person like you tells me that I have written a novel about Sylvia Plath, I actually get a little shocked, you know? Because what have, have I, have I really, you know? Um, but the thing is that with writing, I think that you need to go where, where it's the most scary, you know, the things you are really, really afraid of. And you, you, you, need, to, you, need, you need to go deep down in, in things that you, you, you really, sh you know that you should stay away from, in a way. So I needed that, I mean, I needed that, like, density in, in my writing, you know, I needed it to, to be that, that intense. Um, so I, I took this upon my shoulders to just to just try. But in the end, it was actually a bit exhausting for me to write this story. I mean, I mean, people, I mean, my readers tell me that it is a bit exhausting to, to read. And then and then I tell them that, well, yeah, okay. So <laughs> it was ac obviously very exhausting to write this, but it was also a beautiful, beautiful process. And I managed to discover a lot about Sylvia Plath. Obviously, that was was not like known to me. And that was also uh, one of my reasons writing this story i really wanted to like untie sylvia plath from the shadow of her death because she is most mostly famous for her her death and the way she died and that source of sort of overshadows her writings mm -hmm. her, her fine fine writings and i just it feels a bit sad you know that you always have to like to to to meet that image of the dead woman all the time you, you, I mean I mean a lot of male writers committed suicide back in the days but I mean they are maybe still most famous for their writings but you know so so that was like partly my little mission I really wanted her to come alive and uh, you say that she was vanishing from in in in your first um uh, in, in, in your first description of the of the novel you said that she was also vanishing from her art, but what's really happening this year is that she's really, really making, she's creating the, the most vivid That's pieces of, of, of literature. Lace. Yeah. So it was really gravitating around I mean her writing and she was really on the cusp of writing her most like fiercely pieces of literature, the aerial poems. Okay. Um, so, so yeah, yeah, Bene, una domanda sul vortice creativo e sul vortice di queste emozioni anche forti e eh, contrastanti. Tutte le volte che mi pongono eh, questa domanda di come io abbia potuto analizzare eh, amare appunto tradurre in eh, parole Silvia Plath, io sono un pochettino tutte le volte sempre stupita eh, perché eh, appunto come scrittrice eh, non sono eh, sono addirittura incredula di aver scritto questo romanzo come scrittori noi cerchiamo di affrontare anche talvolta questioni, argomenti, eh, personaggi che ci fanno paura ed è questo che ho cercato di fare, eh, so, ho cercato di analizzare il più profondamente possibile cose e anche emozioni che erano lontane da me perché io ho bisogno di questa intensità ho bisogno di questa densità eh, di eh, concetti di creazione artistica quindi eh, ho preso sulle mie spalle là, eh, appunto eh, il dovere di provarci a raccontare la vita di Silvia Platt e eh, quando ho terminato di scrivere questo romanzo ero esausta, talvolta i lettori mi dicono di essere esausti quando terminano eh, la eh, lettura eh, di quest'opera e così facendo ho, scomerto, ho scoperto molto del personaggio eh, Silvia Platt, una cosa che e volevo fare che leggerete nella storia è slegare il personaggio Silvia Plath la donna la poetessa l'icona dalla eh, sua morte lei molto spesso eh, è presentata eh, soltanto eh, ai posteri tramite la sua morte il suo, il suo suicidio ma era una musa era una madre era una scrittrice eh, appunto mi fa tristezza sentirla sempre menzionata soltanto per il suo eh, triste suicidio lei era molto di più di questo sappiamo che ci sono anche molti scrittori uomini che all'epoca hanno commesso il suicidio ma non, non se ne parla mai non si rileva così tanto questa questione appunto forse perché eh, sono uomini prima abbiamo accennato che lei durante la gravidanza sentiva svanire eh, la sua forza artistica ma in un certo senso stava gravitando in modo molto vivido e stava eh, anche era in gestazione una delle sue opere più grandi la collezione di poesie arie. Eh, un applauso intanto Cito una poesia di Silvia Platt proprio per congedarmi che chi era a Roma qualche giorno fa alla presentazione l'avrà già sentito ma vale la pena per chiudere questo, questo piccolo eh, momento di intervista in Lady Lazzaro, poesia poi pubblicata postuma. Silvia Plata ha scritto Morire è un'arte come qualsiasi altra cosa, io lo faccio in modo eccezionale, ammetterete che ho talento. Grazie. Ellen Culled, Euforia, edito da Mondadori, tradotto da Monica Corvette. Grazie anche da Alice Bertinotti per essere stata thank you, thank così you. preziosa. Allora, adesso voi scendete dal palco e proseguiamo con la seconda intervista di questa finale che è a Sara Mesa, autrice di Un Amore. Prego Sara Mesa. Con Cecilia Ruiz, la sua interprete, libro tradotto da Elisa Tramontina edito dalla Nuova Frontiera. Buonasera ancora. È un libro, anche questo è un romanzo, è un romanzo che ha come protagonista una donna più o meno dell'età di Silvia Platt, una trentenne, si chiama Nat. È spagnola vive in spagna e si è appena trasferita lei fa la traduttrice in un paese della spagna rurale in un piccolo paesino chiamato proprio e forse appunto non a caso la escapa perché è lì che fugge um, una, un paese che richiama un po' il, il libro di Sergio del Molino dello scrittore spagnolo Sergio del Molino la Spagna vuota no? in questi paesi dell'entroterra in cui non si sente il rumore della contemporaneità per certi aspetti è un libro che è stato definito ipnotico e anche enigmatico il cui primo enigma forse è proprio contenuto nel titolo da questo articolo indeterminativo un amore di quale amore si tratti lo scoprirete naturalmente leggendo il libro ed è anche un libro di cui insomma non ti rimane impressa la trama spericolata non accadono chissà volutamente chissà quante cose è un libro che procede più per sapienti omissioni e eh, voglio chiedere all'autrice siccome ha scelto una protagonista femmina se in questo abitare lo spazio di questo piccolo paese Nat sconta il fatto di essere donna, cioè se il suo essere aliena eh, quasi che avesse una lettera scarlatta addosso, è perché una donna e per di più una donna sola, oppure se poteva essere anche un uomo a vivere la stessa esperienza di alienazione e quasi di, insomma, essere rifiutata da un microcosmo così chiuso. Buenasera, eh, y gracias por facilitar que esté aquí hoy hablando de mi libro, es un honor. Eh, a ver, eh, Yo escribí esta novela, Un amor, con una protagonista femenina, porque soy mujer, y, y me parecía lo más natural posible. Traté, de hecho, de hacer el libro más natural posible y más... Eh, sencillo posible. Luego resultó <risa> algo diferente a, a mis propósitos. ¿no? Eh, mi idea era qué ocurre cuando una persona eh, sola, en este caso es una mujer, pero pensaba en alguien en concreto, se va a un lugar eh, pequeño eh, donde ya viven otras personas. ¿Qué ocurre ahí? No? Ella se va a un lugar, realmente no es ni siquiera un pueblo, es eh, apenas un núcleo rural donde vive un puñado de personas que llevan mucho tiempo y me interesaba explorar la la, la, la, lo, el conflicto de la llegada eh, claro en el caso suyo al ser mujer se añaden elementos que no estarían si fuera un hombre claramente eh, ella llega conoce a algunas personas eh, recoge un perro trata de traducir un libro, no pasa nada realmente relevante. Todo lo que ocurre está por debajo de las palabras. ¿Cómo se siente ella? ¿Cómo, ¿Qué piensa de los demás? ¿Qué, creen ella? ¿Qué cree ella que los demás piensan? Eh, así que el libro partía de una historia, como digo, sencilla, pero se fue haciendo compleja porque todo lo que, todos los temas no son explícitos. grazie mille, buonasera per me è un onore stare qua e ringrazio a voi la possibilità di farmi parlare del mio libro in questa occasione eh, un amore nato eh, come, come un libro in cui si parla di una donna perché io sono donna e in qualche modo era la cosa più naturale da fare e volevo che fosse un libro, un libro naturale volevo che fosse un libro semplice poi si sì, è complicato nel man mano lo, lo facevo ed è diventato qualcosa di diverso ehm, la, la cosa era esplorare che cosa succede quando una persona arriva in un piccolo posto dove già ci sono altre persone Le, era un'esplorazione del conflitto rispetto a un arrivo che cosa succede? Naturalmente il fatto che Nat fosse una donna include degli elementi o comporta degli elementi che sono diversi a se lui, lei fosse un uomo naturalmente ma, ma in qualche modo si, si accumulano i fatti se lei raccoglie un cane e eh, Sta traducendo il libro, sta lavorando. Quello che succede in qualche modo è al di sotto delle parole. In qualche modo questa è una storia che nasce come una storia semplice ma pian piano si complica sempre di più. Sì, è una storia appunto dove la lingua parlata e tradotta è sia il mestiere della protagonista ma è anche il tentativo costante della protagonista di decrittare i segni delle persone che le stanno intorno. Siccome l'ha citato eh, l'autrice, riprendo il tema di un personaggio che è il cane e lo faccio attraverso le parole dell'autrice stessa. Il cane si chiama Fiele neanche con fiele le cose vanno come sperava il cane si rifiuta di entrare in casa va e viene come gli pare e piace senza attenersi a delle regole è evidente che a causa di qualche trauma non si fida degli spazi chiusi quel che Nat non capisce è perché non si fidi nemmeno di lei dopo tanti giorni insieme ricorda quando l'ha visto giocare con i figli dei gitani e cerca di accarezzarlo come hanno fatto loro dietro le orecchie sui fianchi ma il cane si mette sulla difensiva e scappa visibilmente a disagio fiele è una delle figure più struggenti anche più inquietanti suggestive del, del romanzo qualcuno addirittura lo definisce un alter ego della protagonista chi è Fiele? cosa rappresenta? Bueno, in principio non rappresenta nada más che un perro io quando scrivo eh, trato di contare una storia e non sto pensando in simbolismo però sì sí che è vero che a medida che si avanza nella scrittura eh, los elementi che la componen Van cogiendo peso, ¿no? Eh, el perro es una representación más de las expectativas que una persona tiene y la realidad, el choque, digamos, entre el pensamiento o la, nuestros deseos, nuestras inquietudes y la realidad. Ella coge un perro, quiere cuidar a un perro, pero el perro que coge es un perro eh, bastante asilvestrado, la palabra, la conoce, <risa> bastante eh, poco acostumbrado a la convivencia humana y a mí me interesaba esto porque ella va a terminar haciendo con el perro cosas que le parecían terribles, tipo atarlo por la noche, tenerlo todo el día atado en una estaca, porque teme que el perro se escape o que el perro se pelee con otros perros. Es decir, termina haciendo eh, conductas que le parecían reprochables cuando las veía. Casi todo en el libro está lleno de estos pequeños acontecimientos. Como digo, no son grandes cosas, Pero siempre se plantea el conflicto entre eh, lo deseado y lo ocurrido y también el choque con nuestros propios prejuicios ¿no? y nuestras propias eh, opiniones previas sobre las cosas. All'inizio eh, Fiele non è altro che un cane, semplicemente un cane. Eh, con la mia storia o quando scrivo un libro cerco semplicemente di, di raccontare una storia, ma eh, non penso a, a simbolismi in particolare, ma il processo di scrittura comporta una crescita e una, un complicarsi man mano si scrive. Eh, il cane in qualche modo è un simbolo della differenza tra quello che ci si aspetta e la realtà. E la Nat aveva una serie di pensieri, di idee su quello che poteva essere avere un cane, curare un cane ma man mano voleva un cane in un certo modo, questo cane è un, un cane silvestro, un, un cane selvaggio non abituato al contatto con le persone, non abituato a essere chiuso e, e fino al punto che Nat inizia a fare delle cose che prima riprovava e inizia a legarlo, inizia a evitare che il cane possa uscire perché è preoccupata che possa litigare con altri cani o farsi derogare male o essere derubato e quindi finisce per fare quelle cose che le aveva criticato in qualche modo eh, in tutto il libro ci sono diverse occasioni in cui si parla o si riflette su questo conflitto su come eh, c'è uno shock tra quello che si desidera o che si avrebbe voluto e quello che in realtà si si ottiene c'è uno shock pertanto tra i propri periodici le proprie opinioni e il, il contatto con la realtà la ultima brevissima eh, domanda. Um, Nat è una donna libera. Noi vediamo che a un certo punto liberamente lei decide di offrire il suo corpo a un uomo che è rappresentato come il tedesco che semplicemente le ripara il tetto di casa. È, la, è libertà quella di Nat? Bueno, io mi preguntaria che è la libertà. <risas> ¿Qué es la libertad? Ella es libre en cierto modo, y en cierto modo no lo es. Pero creo que, como la gran mayoría de nosotros, ¿no? en condiciones normales, yo por lo menos me siento así. Tengo libertad para decidir montones de cosas, pero estoy sujeta para no hacer todas las cosas que quisiera. Eso a mí, por lo menos, me ocurre. Creo que es bastante frecuente. Y mucho de este peso sobre tu libertad no está en tu mano tampoco resolverlo. Es así. Gracias. <risa> eh, yo haría una otra demanda. ¿Cosa es la libertad? Eh, in qualche modo l'arte è libera da una parte ma dall'altra parte non lo è ma in qualche modo tutti noi viviamo così io stessa penso sono libera per tante cose di prendere tante decisioni per altri versi non sono così libera ma è anche vero che mh, non, non è così umano riuscire a, a risolvere questo problema sulla libertà Sara Mesa, un amore Elisa Tramontini, edito dalla Nuova Frontiera, e grazie anche all'interprete Cecilia Ruiz, grazie davvero. Allora, vediamo il terzo libro in, in gara in questa finale, eccolo qua, Atti di sottomissione, invito Megan Nolan a raggiungermi, NN Editore, tradotto da Tiziana Loporto, grazie di nuovo ad Alice Bertinotti, benvenuta. Um, intanto il libro appunto nel, nell'edizione inglese si intitola Acts of Desperation, quindi atti di disperazione e già insomma è una scelta interessante quella della traduzione in atti di sottomissione lo dicevo prima ha vinto il Sunday Times Young Writer of the Year Award un libro eh, di successo che eh, vede la protagonista eh, una ragazza di Dublino come l'autrice che vive delle esperienze diremo borderline assolutamente assolutamente spericolate tra alcol, droga, eh, sesso subito, sesso cercato, ehm, spesso il piacere, il sesso è più diciamo assenza di dolore. Che è di piacere in questo libro, ma è interessante come, come l'autrice parla proprio di questo tema: fino all'amore, l'incontro con questo eh, ragazzo di cui sì, sappiamo il nome, che è Charan. Un uomo molto bello, dannato, sfuggente, affascinante, che sarà il suo oggetto di pura devozione, ma anche in qualche modo il suo, eh, la sua rovina, il suo aguzzino eh, psicologico. Ma tutto questo è descritto sempre con l'assoluta eh, consapevolezza di quanta colpevolezza ci può essere negli innocenti. E vi leggo proprio un passaggio per capire eh, meglio questo concetto. Lui mi aveva privato di una parte di me, ma anche io stavo prendendo qualcosa da lui. Gli stavo togliendo la capacità di vivere senza di me. Gli anticipavo i soldi dell'affitto, cucinavo per lui, gli lavavo i vestiti, così che un giorno nell'immediato futuro non sarebbe più stato capace di ricordare come avesse fatto finora senza di me e non sarebbe stato capace di immaginare come farlo di nuovo. Ecco, le volevo chiedere proprio questo. Questo è un libro che non cede pur nei racconti più spericolati appunto non cede mai né alla tentazione del giudizio morale ma neanche alla tentazione opposta che è quella di assolversi vestendo la maglia, i panni della vittima della donna vittima è così? Grazie, per avermi Um, yes, I was, I was trying to think about this question a lot recently about, uh, about how she uses things about how the narrator uses things and how things that are morally neutral can mm -hmm. be transformed depending on who's using them. Um, and I, I, I was, I was sure there was some very basic, simple quote that summed up what I mean. And then I remembered it just today, which is a real quote, quote that says, uh, he's talking about irony in writing and he says, irony, if used cleanly is clean itself. And then I thought that that's basically what I was trying to get at with the book was that she's using these things that are morally neutral to me, sex, love uh drinking food these are all things that are either neutral or or have potentially great joy in them but only if used in a certain way and she's using them as a person who is uh desperate for meaning and desperate to attach things that don't belong there uh onto these these these uh activities or these these sources of life um so yeah I think that her her relationship to what she is using it is it's not it's not wrong. I, I don't. Yeah. As you say, I didn't want to judge her for what she's for what she was doing. But um, but yes, I was trying to I was trying to convey the idea that there's not really any there's, there, there are very few neutral things in the world. Everything is subjective, like a cup of coffee, a cloud. Everything is different depending on who uses and looks at it. And so for her, sex and love are used very badly. And so they become something terrible for her. Um, I don't think she's a victim and I never, I never set out to, and in fact, my, my main goal with the book was to portray a very bad heterosexual relationship in which it's not just a man being cruel or mean to a woman who's totally innocent. In fact, the opposite was, was my aim with the book to, to show that, a series of conditions lead them both to be able to play their parts so that they've spent years learning these parts, you know, mm -hmm. um, and that, and that neither of them are good or bad, really, despite their worst or best instincts. Okay. Fantastic. Alicia. So you mentioned, you mentioned mm -hmm. book in your card. Really? Yes, yeah, yeah, I yeah, I yeah, you yeah, yeah. <laughs> grazie, grazie a tutti voi. <laughs> Grazie, grazie a tutti voi per essere qui con me. E, ottima domanda, mi stavo interrogando recentemente proprio su eh, questo, su eh, come usare questi eh, concetti, questi temi come l'amore e eh, l'odio nel libro. Questi sentimenti eh, sono neutri di per sé, siamo noi che li trasformiamo con il eh, punto... Di vista che assumiamo cito rilke eh, l'ironia se usata in modo pulito e pulita essa stessa eh, questi sono concetti neutrali siamo noi che ce ne appropriamo quindi sesso amore cibo non sono connotati eh, in se stessi eh, sono connotati per il nostro punto di vista dovrebbero recarci gioia a questi concetti se noi usiamo la gioia e un punto di vista gioioso attribuiamo un significato a eh, questo emozioni e, ed è questo che eh, accade nel libro questo è questo che volevo fare durante la mia eh, scrittura, effettivamente non c'è giudizio in alcune scene eh, anche spericolate e, e io ho descritto eh, con, eh, dando un punto, un punto di vista neutro, pensate alle nuvole, pensate al caffè, tutti noi sono cose di tutti i giorni e dipende dal nostro punto di vista se abbiamo avuto una buona giornata o una brutta giornata, in questo caso la mia protagonista ha Yeah. Il concetto dell'amore e lo maltratta parecchio per cui si trova in una relazione molto molto complicata non penso che sia la vittima eh, ma eh, penso anche che eh, quello che volevo fare era descrivere una relazione eh, di due giovani eterosessuali una relazione d'amore che va storta ma che finisce male ma non soltanto l'uomo è cattivo e maltratta eh, la sua compagna anzi è esattamente l'opposto ognuno di loro gioca una parte una parte di Diversa che va a creare un conflitto e non esiste un buono o un cattivo in questa relazione. Molto interessante. Torno tra le pagine del libro di Megan Nolan, perché la protagonista, avrete fatto forse caso, non ha un nome. Il, il compagno sì, ma lei no. E scrive a pagina 130 dell'edizione italiana e poi che individuo ero stata prima di allora? Qual era l'identità che sarebbe stata cancellata dal mio nuovo orgoglio di casalinga? Perché, come vedremo, lei fa le faccende di casa, si trasforma quasi in una serva di lui. Non ne avevo mai trovata una abbastanza resiliente da sopravvivere. Nei miei ricordi non c'era mai stata una così autentica da sentirne la mancanza. Ero scomparsa con assoluta tranquillità. Le voglio proprio chiedere questo: perché la protagonista non ha nome? Perché la sua personalità si scioglie diciamo, in, questa, eh, in questo amore nichilista, o perché porta il nome potenzialmente di tutte noi, e quindi nessun nome, perché ha tutti potenzialmente i nostri nomi? Um, yes, I think both, both those things are true. I think the I didn't no name felt correct or appropriate for her Um, she is not, she, she doesn't conceive of herself as a real person. And that's sort of the whole point of her misery is that she can't feel herself to be real. And so it, it didn't feel appropriate for me to name her because that, that sort of defines her in a way that wasn't, uh, in accordance with the book or how the, how she feels about herself. Um, and, and also because the book is, uh, so, uh, she is so reliant on Kieran as a as a definition and as a sort of central point for herself and as an anchor and the book is all about that obsession and why it happens and how it progresses it felt uh good to me for her not to have to, not to have a, a separate defining identity because I wanted the book to be very intense and to just be about this time in her life and this this exact kind of feeling about needing him more than anything else so i think her namelessness was uh intended to suggest that um that that that sort of buoyancy she's experiencing where where no, nothing is truly solid except for the moments that she spends with him. <laughs> anche questa un'ottima domanda quindi eh, non l'ho pensata come una protagonista eh, senza nome eh, per sottolineare questa, questa questione perché me l'ha detto il personaggio il personaggio, la nostra protagonista non si sente reale, infatti cerca delle esperienze estreme per sentirsi viva, per sentire il suo corpo, per sentirsi eh, reali è per, reale, è per questo che non ho menzionato il eh, suo nome poi vedrete, leggerete nel libro eh, il suo e poi il suo eh, fidanzato in italiano Charan in inglese e, e Kiran diventa un'ossessione diventa eh, la sua ancora di salvezza diventa tutto ciò che è importante per questo ho ritenuto giusto non concentrarmi su di lei sulla sua eh, identità ma concentrarmi sull'epoca della sua vita che stava vivendo sulle sue emozioni di eh, quel periodo per questo la mia protagonista è eh, senza nome Grazie a Meli, eh, Megan Nolan, eh, atti di sottomissione, grazie anche alla, di nuovo ad Alice Bertinotti, NN edizioni eh, tradotto da Tiziana Loporto. Allora eh, per, per, la mia mente andava avanti e quindi ho eh, equivocato il nome, chiamo adesso Amelino Tom. equivoco con Primo Sangue, edito in Italia da Voland, tradotto da Federica Di Lella. Monica Belmondo ci aiuterà in questa intervista, grazie. Ok. Allora, um, lo dicevamo prima, questo è un libro che è il trentesimo libro pubblicato perché ne ha scritti 100, l'autrice, eh, comunque cifra tonda, trentesimo romanzo, ha vinto il, il premio Renaudot eh, per questo che è un romanzo che è un romanzo ma è anche una biografia, racconta la storia del padre, dell'autrice, eh, padre è scomparso proprio a marzo del 2020. Eh, marzo del 2020 è uno di quei mesi spartiacque nella vita di tutti noi, eh, era appena cominciato il covid e suo padre quindi è scomparso senza che lei potesse congedarsi dal padre eh, come si sarebbe fatto normalmente. E forse per certi aspetti questo libro è anche... Un risarcimento a quello strappo, a, quello, a quella perdita così improvvisa e a quell'assenza di congedo. Leggo proprio dall'inizio del libro, che inizia in media stress, inizia dalla fine del libro, potremmo anche dire. Una ventina di minuti fa, quando ho sentito gridare il mio nome, ho capito immediatamente cosa significava e giuro che ho tirato un respiro di sollievo. Visto che stavano per uccidermi, non avrei più avuto il dovere di parlare. da quattro mesi che patteggio per la nostra sopravvivenza, da quattro mesi continuo a lanciarmi in inintembrinabili discussioni nel tentativo di rimandare il nostro assassino. Adesso chi difenderà gli altri ostaggi? Non lo so e mi angoscia pensarci. Il padre Patrick era un giovane diplomatico belga. In quel momento in Congo, nei primi anni Sessanta, si trovò davvero davanti a un plotone d'esecuzione dei ribelli congolesi eh, nella città di eh, allora si chiamava Stanleyville. Eh, forse non è un eroe, non voleva descriverlo come un eroe, ma sicuramente è il protagonista di un gesto eroico che salverà quasi 1500. Ostagi in quell'episodio. Ehm, in qualche modo, anche lei è figlia di quel plutone di esecuzione, cioè la sua esistenza. Deriva direttamente no, da quel gesto mancato, da quell'appuntamento mancato con la morte di suo padre. Che effetto le ha fatto prendere coscienza di, questa, eh, di questo uno o due, da un gesto mancato, una nuova vita, scrivendo il libro? C'è stato un très grand shock di découvrir, en écrivendo questo libro, che mon père aveva messo al mondo un troisième enfant. Moi, parce qu'il avait connu l'existence du peloton d'exécution. Quand j'ai écrit ce livre, je dois être une idiote, parce que quand j'ai écrit ce livre, je ne m'en étais pas rendue compte. Il a vraiment fallu que j'écrive ce livre jusqu'au bout, que je le termine, pour que tout à coup, j'écrive la dernière phrase de ce livre, et que tout à coup, j'ouvre les yeux en me disant oh « Ah Mais en fait, c'est pour ça qu'il m'a mise au monde euh, !» c'est me, un... me mettre une certaine pression, parce qu'un homme qui décide, pour avoir échappé à une mort pareille, qui décide avec la rage du survivant de donner le monde à un troisième enfant, bon, c'est magnifique, mais imaginez le troisième enfant, <rire> qu'est-ce qu'il va faire avec ça Bon, heureusement, ce qui m'a grandement protégée dans cette histoire, c'est que je ne m'en étais absolument pas rendue compte, mais maintenant, je m'en suis rendue compte. Donc oui mi me mette la pressione allora um, pardon sì eh, beh è stato, è stato uno shock eh, scoprire l'ho scoperto scrivendo che mio padre praticamente aveva eh, messo al mondo un terzo figlio dopo questa esperienza cioè, cioè me perché aveva conosciuto appunto il eh, plotone di esecuzione e io all'inizio All'inizio della scrittura ho pensato di essere un po', un po idiota perché non, non me ne ero eh, resa conto di tutto ciò e ho dovuto portare il libro fino alla fine prima eh, di capire che questo era il motivo per cui eh, io ero stata ammessa al mondo, la ragione della mia esistenza e questo indiscutibilmente mi ha messo della pressione. Immaginate quest'uomo che dopo essersi trovato di fronte a un protone di esecuzione decide con rabbia un sopravvissuto di ammettere al mondo un terzo figlio beh, è qualcosa di magnifico per lui. Per il figlio già diventa un pochino più, più complicato. Per questo eh, ho sentito molta, molta pressione, anche perché di tutto ciò non mi ero resa conto. Il libro è, eh, dicevo in, in apertura, un romanzo, ma è anche, a tutti gli effetti, una biografia. Una biografia che arriva solo fino a quel giorno, proprio al giorno in cui lui non muore. Quindi dal fatto che diventa un sopravvissuto poi ha origine tutta un'altra storia no? eh, quindi in questo libro potremmo dire che è tutto vero eh, dal disprezzo del padre dell'autrice per il colonialismo, lui in qualche modo simpatizza capisce le ragioni di quei ragazzi congolesi che lo stanno per uccidere è tutto vero quello che accade nel castello del nonno dove da bambino il protagonista andava a fare le vacanze e in questa eh, aristocrazia eh, des argentés cioè senza più soldi belga eh, c'erano dei riti delle abitudini crudeli darwiniane nei confronti dei bambini venivano di fatto lasciati anche morire di fame e di freddo tutto vero e allora perché ha scritto un romanzo cioè, quale libertà le ha concesso la finzione che la mera biografia di suo padre non, non, non, non le avrebbe concesso non avrebbe permesso C'est complètement un roman, parce que si tous les faits sont vrais, l'énorme fiction de ce livre, ce sont les sentiments. Mon père était un homme qui ne disait pas ses sentiments. Il a, il, il a vécu des expériences aussi extrêmes que celles décrites dans ce livre, et les rarissimes fois qu'il en parlait, il n'y mettait aucun sentiment. Il disait, oui, j'ai vécu le peloton d'exécution et puis j'en ai réchappé. Oui, j'ai failli mourir de faim dans mon enfance. Enfin, il racontait ça, mais comme une plaisanterie. Euh, ça m'a toujours paru extrêmement étrange parce qu'à l'évidence, mon père était un homme qui éprouvait beaucoup de sentiments. Je l'ai beaucoup observé quand j'étais petite et même quand je n'étais pas petite. Et je voyais beaucoup de sentiments sur son visage, mais... Ces sentiments n'étaient pas exprimés, ça ne se faisait pas, on ne, surtout pas les sentiments douloureux. La, la, je, dans le milieu d'où je viens, avouer qu'on a souffert, mais c'est de la grossièreté pure et simple. Or, dans ce livre, il y a des sentiments, il y a même l'ébauche d'un aveu de souffrance. Et ça, croyez-moi, c'est de la grande fiction. Donc, ne serait-ce que pour ça, ce livre mérite totalement de s'appeler roman. Ah. Meriti totalmente. No? De Sì, eh, questo libro è decisamente, completamente, un, uh, un romanzo. È tutto quello che è raccontato nel libro è tutto vero. E. È quello che invece è romanzo in questo libro sono i sentimenti mio padre era una persona che non era avvezza a esprimere i propri eh, sentimenti pur avendo vissuto delle esperienze eh, estreme come quelle di cui abbiamo di cui si parla nel libro raramente, raramente eh, parlava eh, di sentimenti e quando toccava, sfiorava l'argomento, quando parlava per esempio del plotone di essersi trovato di fronte al plotone di esecuzione o di aver rischiato di morire di fame durante L'infanzia ne, ne parlava con un tono quasi di scherzo, con leggerezza e e questo a me sembrava, sembrava strano perché io ho osservato molto mio padre sia da bambina che poi anche negli anni ed era un uomo capace di molti molti eh, sentimenti anche se per l'ambiente in cui lui era cresciuto i sentimenti non, non si esprimevano e non si esprimevano soprattutto i sentimenti dolorosi perché dare espressione al dolore era considerato una volgarità nel suo, nel suo milieu quindi eh, in questo senso per queste sfumature per questi argomenti che tratta riguardando i sentimenti il mio libro ha pieno titolo per essere definito un romanzo e d'altronde suo padre non aveva avuto un'educazione sentimentale, nessuno gli aveva insegnato ad essere padre, perché come si legge nel, nel romanzo, lui aveva perso suo padre da piccolo, quindi non aveva avuto un modello di, di, diciamo, di comunicazione, dei sentimenti a cui ispirarsi. Allora, primo sangue, Melino Tomb, Voland, grazie. Grazie anche all'interprete eh, eh, Monica Belmondo, grazie per averci aiutato, e anche alla traduttrice Federica Di Lella. Andiamo adesso all'ultima intervista, all'ultimo autore. Chiamo sul palco, Mikhail Shishkin. Benvenuto, autore di Punto di fuga, edito da 21 lettere. Chiamo anche eh, qua eh, Laura Chiadò, l'interprete, prego. Sì, l'acqua è lì, i bicchieri sono puliti. Tradotto appunto da Emanuela Bonacorsi, è un romanzo anche questo ma è un romanzo epistolare, è l'unico romanzo epistolare di questa cinquina, si svolge nei primi del Novecento ed è ehm, una storia d'amore, una storia di guerra, è tutte e due le cose, sicuramente è una storia eh, quanto mai profetica perché eh, l'autore l'ha scritta nel 2010 anche se appunto eh, è stato recentemente tradotto nel nostro paese e appunto a confessione della sua straordinaria attualità eh, i protagonisti sono due giovani innamorati volodia o vladimir e alexandra o eh, sasca si scrivono per lunghissimi anni queste lettere d'amore con una assoluta discrasia temporale tra le domande e le risposte tanto che a un certo punto non importa più eh, il rispetto dei tempi ma importa che cosa si dicono, quanto raccontano e eh, quanto si raccontano in questa eh, scrittura così potente e così intima? Io vorrei fare un, eh, subito una domanda a partire da eh, la, una pagina del di questo romanzo in cui eh, un ufficiale dell'esercito muore, il protagonista maschile è mandato a combattere una guerra lontana, una guerra in Cina durante la rivolta dei boxer nei primi del Novecento. Muore questo ufficiale perché si è fortemente ubriacato e lui scrive come è tutto stupido eppure nella lettera alla famiglia verrà scritto che è morto da eroe. D'altra parte, cos'altro scrivere? La verità? Quindi non posso che farle una domanda sul senso, diciamo, della verità di quanto la prima, diciamo, vittima nelle guerre sia la verità e quindi sul senso della propaganda in una guerra. In questa in io in questa Войны, In questo libro io... io creo una metafora, una metafora di una guerra che eh, verrà ed è la guerra che noi abbiamo, alle nostre porte, nella quale noi ora viviamo. Nel 2013 l'Ucraina disse «Je suis Europe». E l'Europa rispose con il silenzio. Regime Krim, e il regime putiniano, annettendo la Crimea, diede inizio a questa guerra. In 2014, mm -hmm. in The Guardian, ho pubblicato un text che «Putin's Black Hole», «Ciorna guerra Putina». Nel 2014 il uh, The Guardian pubblicò un mio articolo intitolato, l'autore l'ha già detto in inglese, «Il buco nero di Putin». Io ho raccontato che a Putin non c'è il сердце e non c'è la душa, c'è una città di bambini che avranno Russia e l'Ucraina. E io spiegavo in questo articolo che Putin era privo di cuore, era privo di un'anima, eh, era solo un buco nero che stava ormai inghiottendo la Russia e l'Ucraina. E lui in questo buco nero attira come per assorbire... Tutto quanto il mondo. Ma chi è che ascolta una, uno scrittore? E ora tutto il mondo è come ehm, proiettato, come preso, avvolto da questo buco nero di fronte al terrore del. politica. Pulsante rosso. E la cannetto che si chiama Europa сказала, suis Ucraina. E finalmente solo ora l'Europa ha detto, Je suis Ucraina. E, наконец, сейчас, e finalmente ora noi tutti insieme siamo solidari, esprimiamo la nostra solidarietà rispetto al pericolo di questo buco nero. È non è una guerra tra ucraini e russi. È una guerra tra uomini e non uomini. E e, russo, e, ucraino, e Le persone parlano in russo, parlano in ucraino e lottano per la propria libertà. Le persone parlano in russo, parlano in ucraino e lottano per la propria libertà. Le russo, ucraino, e la libertà. Они, люди, и и Mentre i non uomini agiscono contro la libertà e danno esecuzione a degli ordini criminali. E nella Russia stessa gli uomini scendono in piazza per protestare contro la guerra, i non uomini mettono gli uomini in carcere. Cosa può fare uno scrittore in una situazione simile? Solo difendere la propria lingua. Io difendo la mia lingua, il mio russo, la mia lingua russa, contro Putin. Perché Putin vede la guerra contro Putin. Sei culture e nas Perché Putin sta facendo una guerra contro tutta la cultura. Sta facendo una guerra contro tutti noi. No, oh, no, prego. prego, prego avrei no, ancora tante cose da dire approfitto per fare una domanda perché ha detto qualcosa di molto interessante ha detto non uomini tra uomini e non uomini eppure c'è un altro passaggio del libro che appunto l'ha detto lei stessa una potente metafora anche del presente in cui emerge invece l'umanità anche tra i cattivi perché c'è il tema delle catene di comando quando, no? Lei ha parlato di Putin, ma poi ci sono i soldati semplici. Abbiamo visto tutti in questi giorni le immagini di quel ragazzo di 19 anni, il soldato russo chiamato a rispondere di ordini che riceveva. No? E c'è un passaggio del, di questo suo libro in cui viene catturata una spia cinese, quindi un cattivo da parte degli inglesi, e il protagonista scrive alla sua amata sotto i nostri occhi gli inglesi hanno catturato una spia cinese il ragazzo era molto magro, pelle e ossa e aveva la testa rasata quando mi è passato davanti i nostri sguardi si sono incrociati orrore e disperazione nei suoi occhi continuava a singhiozzare probabilmente per la paura mi sono girato velocemente non ho retto anche adesso sento su di me quello sguardo in questo libro per me importante era non inventare nulla, cioè non ehm, escogitare nulla di nuovo. E quando scrivevo scene di guerra, ehm, facevo ricorso alle lettere, alle memorie, ai diari, agli scritti di coloro che Avevano partecipato a questa guerra. E quando leggerete questo libro, eh, vi renderete conto, capirete, che certe scene non si possono inventare. questo uh, libro, vi renderete conto, capirete, che certe scene non si possono inventare. Questo sguardo di cui lei ha appena letto è uno sguardo che non può essere inventato. Quindi io riporto questo sguardo, restituisco questo sguardo a quella persona. E quindi esiste l'umanità anche in chi combatte la guerra dalla parte dei non uomini. In questa vita, in questo libro c'è molta crudeltà, una crudeltà che dura tutta la vita ma è un libro di superamento della crudeltà e questa crudeltà può essere superata solo con il calore umano. E la morte è non solo una tragedia, ma è anche un dono che ci aiuta a capire la mudra di questa vita. E la morte eh, non è solamente eh, qualcosa di tragico. La morte è anche un dono che ci aiuta a capire la saggezza della vita. Soldate soldati che facevano in miei scritti, hanno i soldati che nel mio libro eh, si rendono colpevoli di crimini eh, sono sostanzialmente dei contadini, dei contadini che nella loro vita in Russia a casa picchiavano le proprie mogli. No, per strage per la sua morte, per non poter dire che questo è importante. Però, di fronte alla paura eh, rispetto alla morte, alla morte anche di chi ti è più vicino, chi, di chi, chi ti è più caro, iniziano a capire che cosa veramente è importante nella nostra esistenza. Scrivono lettere alle proprie mogli, che a casa picchiavano. Ma in queste lettere dichiarano il loro amore. E l'incipit delle lettere è «Cara mia, amata mia». L'umanità, noi, abbiamo trasformato eh, il, i sentimenti umani, il mondo, in un inferno. E l'unica cosa che ci permette di contrastare questa situazione è l'amore. Nel mio romanzo, Valodi e Sashka sono tutti gli uomini e tutte le donne: sono Adamo ed Eva. E ogni mese se E sono insieme, anche se i loro corpi, in realtà, sono separati. Друг друга, вместе, se una coppia si ama, sono continua a restare insieme anche se sono separati non solo dallo spazio fisico, ma addirittura dalla morte. E infatti... In E Il mio romanzo finisce eh, in questo modo. Noi tutti ci trasformiamo in quello che siamo stati, ci trasformiamo nel calore e nella luce. Grazie Luca Ilcischi, punto di fuga, grazie anche a Laura Chiadò che ci ha aiutato in questa intervista tradotto da Emanuela Bonaccorsi edito dalla casa editrice, 21 lettere. Allora scendo anch'io, prego, perché adesso insomma si entra proprio nel vivo di questa serata che inevitabilmente vedrà tra questi cinque bellissimi romanzi un o una vincitore o una vincitrice. E allora io chiamo eh, sulla pedana, ma insomma siamo sotto la pedana stasera, eh, Stefano Petrocchi, direttore della Fondazione Bellonce, ed Eugenio Tangerini, responsabile delle relazioni esterne di Viperbanca. Ci sono sì, i microfoni. Tra poco, come dire, arriverà il momento clou, ma ci tenevo a farvi una domanda, ehm, una domanda che inevitabilmente, perché questa è un'edizione che ci interroga molto, anche proprio come il ruolo della cultura, della letteratura, è la prima volta in noi che il premio streghe europeo eh, va in scena, eh, accade mentre a non moltissimi chilometri di distanza accade una guerra, C'è cioè una, una guerra, ce ne parlava adesso, eh, ehm, qual è il ruolo della cultura e di questo premio letterario in un momento così delicato beh mi viene da pensare eh, a una parola che sentiamo pa dire molto spesso oggi dai mezzi di com comunicazione di massa geopolitica o anche solo geografia bene la geografia dice che dobbiamo stare insieme non abbiamo un altro spazio dove andare noi paesi europei. Allora possiamo stare insieme come l'abbiamo fatto per centinaia di anni, separandoci violentemente gli uni dagli altri, conquistandoci uni con gli altri, facendoci la guerra. Oppure possiamo fare quell'altro modo, che pure facciamo da centinaia di anni. Possiamo continuare a leggerci gli uni gli altri, a tradurci, a scambiarci merci, beni, ad andare, come dire, gli uni nei paesi degli altri. Dobbiamo solo scegliere quale ci piace di più. Eh, io non avrei dubbi. <ride> Grazie Stefano Petrocchi. Chiedo anche a lei, ehm, Pangerini, a nome, anche insomma, di Viperbanca. Ma in eh, questo momento che sfida il concetto di Europa, sia in termini appunto di confini politici, geografici, ma forse mai quanto adesso ci sfida in termini culturali. Ma guarda, io cerco, Eva, di risponderti. Prendendola alla larga ma sarò molto breve. C'è una frase che mi ha alleggia in testa da tre giorni in questa full immersion al salone, che è una frase di Erasmo da Rotterdam, non so dove l'ho pescata, forse da una corrispondenza, forse da, da qualcuno che aveva uno slogan da, in qualche stand. E La frase di Erasmo che forse funziona anche come risposta a quello che mi hai chiesto è la buona letteratura rende umani. Noi abbiamo bisogno di tornare più umani, abbiamo bisogno di buona, di buona letteratura, abbiamo bisogno di parole che non siano le parole dell'odio, che non siano le parole della sopraffazione. Questo ci può aiutare a ritrovare quell'identità, quel senso di Europa, che forse in parte stiamo perdendo, ma soprattutto abbiamo, di, abbiamo bisogno di parole che ci aiutino a cercare di decifrare la complessità di questo momento. Allora, stasera ne abbiamo avute tante di queste buone parole, hanno avuto un senso, l'umanità è emersa, gli autori sono importantissimi ma i traduttori, e qui sta il senso del nostro premio Biperbanca, non lo sono da meno. La loro officina, per, per usare una parola cara Pasolino, anche la sua presenza è stata evocata tante volte in questi giorni, il loro saper fare, Bolla ha descritto tanto bene, il loro creare ponti, proprio nel momento in cui non metaforicamente i ponti vengono distrutti, è un ruolo essenziale, importante, siamo insieme, bisogna fare rete, per noi la cultura è e la letteratura, e di conseguenza la lettura, è un bene sociale da difendere, è un'occasione di sviluppo anche economico. Abbiamo bisogno di più cittadini responsabili, di gente che legga, di gente che non si faccia manipolare perché vincano le parole dell'umanità. Questo è il senso di essere qui tra voi stasera. Grazie. D'altronde la parola Europa nella sua etimologia, anche mitologia, significa proprio con che ha un ampio sguardo, quindi mai come adesso c'è bisogno di questo sguardo ampio e di unione. È il momento clou di questa serata, la busta con il nome del vincitore o della vincitrice e relativa traduttrice o traduttore, il eh, direttore della Fondazione Bellonci, Stefano Petrocchi, annuncia allora il premio streghe europeo 2022 non edizione viene assegnato in sequo a primo sangue di Amelino Tomb tradotto da Federica Di Lella, pubblicato da Boland E a appunto di fuga di Michail Shishkin tradotto da Emanuele Bonacorse e pubblicato da 21 lettere ahimè abbiamo un solo trofeo dovete condividerlo Sociali. Io prendo i vostri libri, chiamiamo anche i due traduttori, Federica Di Vedola e Emanuela Bonaccorsi. Prego. Con una mano può tenere questo per i fotografi, con la sua altra mano può tenere questo. Sono, ricordiamolo allora, Amelino Tom con Primo Sangue, pubblicato in Italia da Voland e Punto di Fuga. Pubblicato in Italia da 21 lettere, autore Michael Schischkind.